questo faro è stato, era uno dei più bei fari d'Italia, in particolar modo della costa laziale, perché non solo era un faro per le navi, ma anche un faro aereo marittimo, cioè serviva anche agli aerei che praticamente decollavano dall'aeroporto e passavano sopra il faro come segno diciamo così, di rotta poi era anche un faro cosiddetto munito di radiofaro. Dice cos'è il radiofaro? Era praticamente un aiuto alla navigazione perché con, la nostra, con le nostre emissioni radio indicavamo la rotta a tutte le navi che passavano da questa parte qua e anche lontano, non solo da questa parte. Che è, una, è una questione di onometria. Nel senso che il faro, il radiofaro, unito praticamente a bordo delle navi, percepiva le nostre emissioni, non solo le nostre, ma anche dei radiofari emittenti nella zona, formavano, veniva fuori da questa emissione un triangolino, e in quel triangolino praticamente c'era il punto nave. E da lì praticamente loro sapevano cosa dovevano fare, se correggere o meno la rotta. Per quanto riguarda il servizio nostro, era un servizio che praticamente facevamo diurno la manutenzione del faro, dell'ottica, del radiofaro. Io praticamente essendo un ex sottufficiale della telecomunicazione mi adattavo. Praticamente, adattavo praticamente, ero praticamente incaricato per sorvegliare il l'odio Farro e mi sono trovato sempre bene era un incarico che mi piaceva e di conseguenza l'ho fatto sempre nel migliore dei voti Senta, per quanti anni è stato qui come Guardiano? Purtroppo poco, solo cinque anni E in che, in che anni? In che periodo? In che anno? 67, dal primo gennaio del 67 ai primi dicembre di dicembre del 72 Famiglia? Non solo io, anche altri colleghi. Ci aperto. racconti un po' all'interno di queste mura che cosa c'era, che stanze c'erano, che vita di, si faceva? All'interno di queste mura, queste mura, diciamo così, erano una magnificenza. E lei mi dice perché? Perché era stato costruito con dei criteri, criteri moderni. Lei immagini pure che dal, dall'androne dove si entra fino a su andare al faro, la parte più alta del faro. I laterali delle scale erano praticamente piattrallati con dei marmi fino su al faro. Era una bellezza inaudita. Adesso dentro è un rudere perché dopo che noi l'abbiamo lasciato il vandalismo ha preso sopra il sopravvento e non c'è rimasto più niente. Questo faro all'epoca in cui era guardiano Serviva quali tipi di navi? Che passava qui a Fiumicino negli anni 60? Navi anzi, anzi, anzitutto è un viavai via delle petroliere perché fuori, fuori qui a poche miglia ci stanno le piattaforme per lo scarico, per lo scarico del, del grezzo del petrolio, quindi la vogliono. E poi questa è una costa, tutte le navi che vanno dal nord dal nord, dal sud dal nord passano di qua. E poi mi è dispiaciuto tanto, ma proprio tanto, perché eh, il faro, questo faro qui, praticamente era, come posso dire, un qualcosa di bello per la cittadinanza. Perché il, i pomeriggi, durante l'estate, molta gente veniva qui, ma non per vedere il faro, perché era una novità, perché questo faro è stato praticamente impiantato qui, intorno al 1950-51 quindi era un bellissimo faro la gente veniva per vedere il faro ma anche perché qui si era creata una certa comunità qui non c'erano tutte queste baracche queste cose. ci sta un laghetto un laghetto ed era bello, ci stavano le bilancie le bilancie ci stanno ancora comunque era tutta un'altra cosa c'è qualche episodio particolare qualche curiosità che lei ci vuole sì, raccontare. I, I bisogni particolari purtroppo ci sono, però, però praticamente sono episodi un po' amari, perché qui non c'erano scogli, non c'è niente, qui era tutto spiaggia e ogni tanto purtroppo adesso mi dispiace dirlo. <ride> tutti i cadaveri che venivano fuori dal scendevano giù dal tevere venivano a spiaggiarsi qua, a questo, vediamo, ecco, proprio a questo punto qui e, e mi è toccato, toccato segnalare almeno tre o quattro durante i miei cinque anni. Passati. dove si viveva con le famiglie ecco, il faro era costituito da due piani un piano sotto un piano sotto praticamente adatto agli uffici al radiofaro anzi, non tanto al radiofaro perché nel radiofaro eh, farci guardare lateralmente, adesso non ci sono più ma ci stavano due fabbricati due fabbricati praticamente per i servizi essenziali del faro. Da una parte ci stava il gruppo elettrogeno con tutti gli annessi e connessi, che serviva eventuale interruzione della corrente, questo, questo gruppo elettrogeno partiva automaticamente per fornirci la corrente a noi dei servizi del faro e sulla destra ci stava proprio il cosiddetto radiofaro per l'assistenza la, alla navigazione. C'erano anche aree private dedicate a voi, al guardiano? Sì, le aree private praticamente, prima, prima che ci fossi io e gli altri colleghi, il faro non era automatizzato. Praticamente bisognava fare un servizio continuo, bisogna, bisognava caricare un tipo di orologeria per dar modo al faro di ruotarlo su se stesso ed di mettere delle lampe di luce, che a sua volta i naviganti esterni... Una sorta esterni, di orologio a carica, quindi, andava, andava caricato tipo pendolo. come una pendola. Ma presente La pendola, e ogni tanto bisogna caricarla, così era il fare. E quindi praticamente ci stavano più persone come, come servizio. Quando invece è stato automatizzato, il personale è diminuito perché non serviva più. Ecco. Di conseguenza sopra ci stavano solo due alloggi di servizio ognuno, ognuno praticamente con la propria famiglia. La mia famiglia era composta da me, mia moglie e tre figli uno di 12 anni uno di 11 e qualche cosa anzi meno qualche cosa e l'altro un bambino piccolo tutto qui. E quindi lei viveva proprio qui al secondo piano? Al secondo piano in quelle finestre lì le ultime due finestre sulla sinistra le ultime due finestre a sinistra quindi erano casa sua lei viveva proprio qui viveva e si benissimo e quali erano le sue mansioni cosa faceva un guardiano mansione, del faro? le, le mansioni praticamente eh, in mattinata generalmente si faceva di mattina adesso hanno cambiato orario adesso fanno orario di dalle 8 all'una poi chi è di servizio rimane, chi non è di servizio può andare dove gli pare piace. Era. Era Più che altro si riferiva alla manutenzione, perché un faro per funzionare bene ha bisogno di molta manutenzione, perché è un insieme di ingranaggi, di apparati che praticamente fra di loro devono essere connessi, se no non funziona niente. Per principio un faro non deve essere mai spento, assolutamente perché ci sono due o tre tipi di riserva nel caso parte praticamente manca la corrente dell'Enel parte subentra un gruppo elettrogeno che ci dà la corrente a noi se il gruppo elettrogeno non funziona ci stanno le batterie se le batterie sono scariche <ride> ci sta il gas quindi per quello si dice che il faro non deve essere mai spento che tecnologia usava questo faro era un faro all'avanguardia per i tempi ultra avanguardia questo faro era per quello vi ho detto prima che era uno dei fari più belli più belli d'italia cioè, io ancora oggi vedi io mi trovo qui fra qualche mese sono 49 anni che ho lasciato questo faro 49 anni è stato un epilogo che non mi aspettavo assolutamente, perché nel giro di pochi giorni siamo dovuti andare via. Dice perché? Perché come succede sempre praticamente, e ne è successo ancora tante, una mareggiata ci ha completamente allagato, allagato lo scantinato, tutto allagato, dove stavano la caldaia, e i riscaldamenti, tutto allagato, e anche il piazzale era tutto allagato. Era. Di conseguenza non lo so, Ancora mi chiedo perché l'hanno chiuso. vedere così questa struttura abbandonata non me ne parli ogni volta che vengo qui a vederla mi se ne avevo un pezzo di cuore e mi commuovo anche a dirlo perché non so ancora, ancora non mi sono spiegato per quale ragione l'abbiamo così un allagamento sì c'è stato un allagamento Ma gli allagamenti ci stanno dappertutto specialmente oggi giorno anche le città si allagano l'allagamento eh, si prendono delle degli elettropompe, si asciuga l'acqua e si continua a vivere. Non so per quale criterio hanno voluto chiedere questo faro, ancora me lo chiedo. L'ho detto, glielo ho detto prima. Sono 49 anni che, che mi assilla questa, questa domanda, mi assilla proprio. Non lo so. Eh, che poi, quando, quando si chiude una struttura del genere, eh, si forma una commissione. Si vede, si discusse il perché, come, come è successo, come non è successo. No, sono venute due persone da Roma, io ancora mi ricordo i nomi, ma non li faccio per una certa etichetta, però mi ricordo benissimo chi sono venuti. E le posso dire che due persone non possono decidere di chiudere una struttura del genere, che vale oggi come oggi centinaia di milioni di euro. Incrociamo le dita e speriamo che nel futuro questo faro torni a risplendere così come era una volta. Vorrei vivere per vederlo, però ci vorrà poco.